Eh, e noi, eh. qui, solamente qui, perché nello questa... studio di Comici 36. Ma no, perché questa risatina, questo ghigno un po' beffardo? Eh. Eh. Eh. Lo so io perché. Da chi la sa lunga, eh. eh. eh. eh. eh. io la so molto lunga, eh, caro, ma... e non sai quando. Eh. Ma appunto, torniamo all'argomento di ora, all'argomento sì. d'attualità. Ecco, a, a ora, la, perché a... qui nel salotto chiamiamolo salotto. così eh, salotto. non ci Nemmeno sono di divani. Ma è un salotto. Cioè. Diciamo allora va bene. Nello studio, oh. signor Muzzi ci consenta. Sì. Nello no, non dire questi verbi, non camminare questi verbi. <ride> nello studio sì. di 1237 abbiamo niente, papò di enfasi, meno con che enfasi, con enfasi ancora di più, niente poco po di meno che il re del se non è un plagio è una blanda somiglianza. Addirittura il re. Claudio Marrugi, eccolo qui. Un uomo, sì, un sere. cacciucco Buonasera. Sì. Sì. Cosa c'hai nel minuto? Sera? Eh, nel minuto? Sera c'è un po' di musica italiana, vero? Che somiglia mm. un po' alle cose. Allora io ti saluto, eh? ti lascio ti qui ringrazio. tutto lo spazio. Grazie. Vai. Grazie e Io, a proposito di Re, visto che si è parlato di Re, uno de degli artisti più conosciuti, anzi, stasera vorrei parlarvi di molti artisti conosciuti in Italia. Uno degli artisti più conosciuti in assoluto è Zucchero. Ora lo so che è sparato un po' come la Croce Rossa, però io di Zucchero faccio sentire una cosa sola. Questa mi piace perché è già abbastanza esplicativa, Zucchero, sentite, poi! Che questa era l'unica che diceva che non l'aveva presa da nessuno, ecco. Eh. Oh, bisogno di Se Se una... Joe Cocker, okay, 30 anni prima! il maestro il maestro il zucchero lo mangia lo lo zucchero, zucchero un'altra un canzone che è tipica di ogni falò chi non ha mai fatto un falò e chi non ha mai acceso un fuoco con la chitarra cantando Samarkanda di Vecchione Storia della musica italiana che però somiglia a una canzone di 5 anni prima sentite sentite vai falò falò falò accendiamo un falò eh. chitarre tutti contenti ridere ridere ridere ancora Sentite, sentite. Rideré, ridere, ridere ancora, ora la guerra parla non fa. Cinque anni prima, Ni Yang e i Crazy Orts. Questa è già un'altra, non è la soglia, è un'altra. <ride> no, è fatto un'altra canzone. Di Ni Yang e i crazy horse chiama dance, dance, dance. Comunque, non lo sapevate, magari cioè, potete buttare via il disco di Samarca. Ecco, questo era per dire. C'è un mito della storia eh, della musica italiana che è Venditti. Io mi dispiace quando a volte trovo queste blande somiglianze, non plagi, blande somiglianze, perché sono canzoni che non conosco io, le conoscete anche voi. Vi dimostro che Venditti ha preso un pochino da una canzone famosissima di Sting e Police, ma voi non le avete mai collegate. Io sì, sentite, Giulio Cesare, Beh, dormante, io ero un terza esi, che figuriamoci Eleganti, tranne me Era l'anno del mondiale E ci, ci piangevo Pimp e Polissi Every little can do is magic L'inizio, sentite Somiglianze Lanza Sentite Non mi viene in mente perché dopo è diversa Ma uguale. Somiglianze, non plagio L'ultima che vorrei far sentire No, altre due, vai Ne spara altre due Un mito, un altro mito Conosciuto in tutto il mondo Pino Daniele Pigro Infatti questa pigro, pigro Se l'è presa da un'altra Sentite, pigro ma... Sto letto. Bella. Voi ricordate il film Emilio Verde? C'era una canzone che era bella e faceva così: sentite, giudicatore. Ha ah, preso, era già lì. È inutile scrivere un'altra. Grazie, grazie. Molto chioccheranno quelle. No, no, non ce la crede. L'ultima che voglio far sentire è una canzone che per me ha significato molto. Eh, dovrebbe essere di Ron. Doveva essere di Ron. Non abbiamo bisogno di parole. È Una canzone romanticissima degli anni 90. Peccato che però l'aveva già fatta. Pierangelo Bertoli, sentite, vai. Oh, sì. Non abbiamo bisogno di parole. Per spiegare quello che è nascosto un mondo dal nostro cuore. Ma ti solleverò tutte le volte che ti avrai e raccoglierò i tuoi fiori. Anni prima, chiedere senti, si aspetta che con te non resteranno giorni bui. Se solo tu sarai con lui. E qui non c'è niente da dire, non abbiamo bisogno di parole. Grazie. E Io, tu non devi dare retta a questi registucoli, queste cose sì, io sì. ti porto a Milano, facciamo carriera Perché questi ti vogliono solo per il tuo fisico io invece eh sì. ti voglio a Milano anche per le tette cioè, quindi capisci oh, che c'è oh, qualcosina in più c'è più cultura, c'è più, eh, più cose d'insieme, capito? Sì, sì, quindi sì. adesso se mi devi presentare eh, dato Tedeschi parla dei dentisti una cosa proprio Dado bella Tedeschi lì dato Tedeschi parla dei dentisti Della, ce la puoi fare anche bene. senza sbagliare nome Dai, ce, vai. ce uh, la facciamo ok, davvero? Allora, Dado Tedeschi parla dei dentisti Perfetto, guarda, grande Bene, Applauso, grazie, applauso, grazie. applauso Ok, Ciao. fuori però adesso No, perché È chiaro, la fanciulla è intimidita Io l'ho osservata anche per la dentatura Perché oggi i dentisti hanno un potere Che è qualcosa di eccezionale Il problema, se siete dentisti cambiate canale Che i dentisti sono tutti dei bastardi Compreso il mio, compreso il mio. Quando sono andato l'ultima volta Sapeva che doveva farmi male lo sapeva e mi ha fatto operare dall'assistente, donna, non è un problema di maschilismo. Attenzione, è che se il mio dentista mi fa male, glielo dico, mi hai fatto male, bastardo! Se mi fa male l'assistente, mi vergogno. Sto facendo male? No. Eh no! Mi sembra che quelle siano lacrime. No, no, è collirio. Ma non si mette il collirio prima di andare dal dentista? Sì, mi stai facendo male, bastarda, glielo dice alla fine. Ricordo la prima volta che sono andato dal dentista ci sono andato perché ho scoperto di avere i denti sensibili al cinema piangevano per cazzi loro comunque vado dal dentista mi siedo, capisco subito che un bastardo perché aveva una boccia di vetro con dentro delle caramelle di zucchero e la scritta prendetene così poi tornate comincio a sfogliare queste riviste che trovate dal dentista avete presente queste tipo Mondo Dente, Deplian della Costa d'Avorio quando si presenta, bello, professionale con la sua mascherina dico ah la mascherina per l'igiene ma no non voglio essere riconosciuto se vanno male le cose vabbè Entro, mi siedo sulla poltrona, vedo tutti i diplomi sul muro. Diploma di odontotecnia, vai. Diploma di ortodonzia, bene. Diploma di soccorritore. Cosa se ne fa un dentista di un diploma di soccorritore? Cioè me lo vedo, va nel bosco dove si è perso uno. Da quanto tempo è che sei nel bosco? Eh, tre giorni. Eh, dobbiamo fare la pulizia dei denti. Prima cosa che ti fanno? Una lastra. Fa la lastra, la controlla e dice, è incredibile. Perché il suo incisivo superiore ha tutte le caratteristiche di un incisivo inferiore. Dico, ho provato a girare la lastra? Ah, sì, ha ragione. Comunque dobbiamo operare il 14 e il 16. 14 Perché numerano i denti? Numerano i denti? Gli ho chiesto, ma perché numerate i denti? Eh, sai, per l'estrazione. Avevo beccato un dentista con la mania del superenalotto. Peggio di quando l'anno prima avevo beccato un dermatologo con la mania del gratta e vinci. Non sono cose belle. Ho detto, non voglio sapere più niente. Chiudo gli occhi, comincio a sentire... E un leggero dolore al dente Poi ho sentito Più forte Un dolore più forte Poi ho sentito Ho pensato Chissà cosa mi fa adesso Lui ha detto all'assistente Dobbiamo cambiare la macchinetta del caffè Questa fa troppo casino Allora mi sono incazzato Anche perché il dentista Ha fatto le classiche due cose Che fanno tutti i dentisti Prima cosa Cercare di fare conversazione Mentre opera Con i risultati che potete immaginare Allora Dado Come vanno le cose? Ah, Seconda cosa si potrebbe dire insieme, anche tutti quelli a casa, perché è la stessa cosa in tutta Italia, dire, se ti faccio male, alza la mano destra, me l'ha bloccata col ginocchio! Allora io li ho guardati, l'ho guardato lui, ma lui rappresentava tutti i dentisti in quel momento, l'ho guardato e gli ho detto, io vi odio a voi dentisti, perché voi dentisti non siete come i chirurghi, che sono dei medici vincenti, voi siete dei medici perdenti. Oh, gliel'ho detta, gliel'ho cantata, ero soddisfatto, ero contento, ero felice. Eh, eh. a, a volte tocca, a volte tocca, tocca però tutti. ci dobbiamo fermare un attimino per una piccola pausa pubblicitaria. Quindi, però pubblicità. E restate con qui. noi.